Ben tornati su officina del pilota. tornati su officina del pilota. Ma non riesce a far fittare le minigonne a regola d'arte, quindi che fa? In questa storia problema con risoluzione del problema. Mario è disperato perché le minigonne in carbonio della Seibon che ha acquistato da Luca non fittano. Ma te cos'è fitting? Non fittano, non fittare. Vai su Google, metti tu fit. traduzione adattarsi, adattare, le minigonne che si trovano adattare al GTM non vorrei togliere l'angolo a livello estetico, se riusciamo a spingerla un po' non fittano, ha perso completamente le speranze passano mesi e lui non sa come fare, non riesce a montarle ha provato dal suo carrozziere, al suo meccanico, ma niente, si affida a officina del pilota, a officina del cubo insomma, per la quarta volta che faccio questa cosa e per quello che ci ho affidato e soprattutto gli dicono Ah queste minigone non le puoi montare qui Quindi Luca chiama Sebron Dice ragazzi vi rimando indietro le minigone Perché non fittano Sablon non risponde Si generano una serie di problemi Che siamo riusciti a risolvere solo noi Cioè io e i ragazzi di Officine Cubo, Semplicemente mettendoci un po' di Come si dice Cazzimma nelle mani E un po' di mano d'opera Tutto qua Fitta non fittano Ti metti a lavorare E fai fitta tutto Buona visione prima grana ragazzi c'è una vite proprio sotto al braccetto quindi conviene svitarla e poi ritirare sulla macchina ah, ragazzi non dovete dimenticare assolutamente due cose di seguirmi su Officina del Pilota Instagram e di iscrivervi a questo canale figo questo, sì. per raffreddare i dischi dei freni, molto bene. Malgrado siano della Seibon, quindi parliamo del top del top, noi non abbiamo mai avuto problemi con Seibon, abbiamo riscontrato due problemi. E il primo problema è che Seibon prevede il riutilizzo delle mollette originali per riagganciare la minigonna sui fori della vettura questa minigonna non arriva ad agganciarsi perché la molletta originale è molto piccola abbiamo risolto con 5 euro di mollette più lunghe secondo problema invece che è quello che mi ha sconcertato di più e per cui da Seibon non ho avuto una grandissima assistenza eh, è che oltretutto una volta risolto il problema delle mollette diciamo che in questo punto o in quest'altro tocca sulla carrozzeria del, della vettura e questo non è accettabile anche perché queste costano 2500 euro non è un prodotto cinese adesso però Empower, officina del pilota e officina cubo fanno quello che Seibon non sa fare ho acquistato questa macchina nel 2012 mm -hmm. e per effettuare le modifiche e farla portare a un ragazzo in carrozzina come me eh, senza l'utilizzo delle gambe praticamente qui a Roma abbiamo la Guido Simplex Niente, quando la portai la macchina era ancora da campionare e ho dovuto aspettare più di 20 giorni per poterla riavere. E poi avevo montato dei comandi normali, semplici: un acceleratore elettronico a cerchiello sul volante e un, uh, un freno sotto il volante. Tu praticamente freni e acceleri con le mani? Mm, sì però alla prima, al primo track day eh, dove ho portato la macchina al Mugello eh, diciamo che alla staccata alla fine del rettilineo il, il freno ho dovuto abbandonare tutto quanto perché il freno urtava al cruscotto siamo dovuti ritornare a Roma e, e insieme a Guido Simplex abbiamo montato un freno a pavimento e quindi da lì poi si è risolto tutto il problema eh, a pavimento, pavimento che quello che avevo prima era attaccato sotto lo sterzo okay. e quindi praticamente quando si arrivava in fondo eh, a, fine tocca corsa, a fine corsa, corsa cioè. urtava la leva del freno urtava al, al cuscotto invece ora quello a pavimento che è una leva che parte da terra sale Praticamente quando si frena c'è lo spazio tra lo sterzo e il, e il cruscotto Quindi si infila lì dentro, la leva e si, va, e si va, e va bene E poi da lì le modifiche, mano a mano che andavo in pista cercavo di modificare l'auto per le mie esigenze Anche se quest'auto per come la guido, per il massimo che la posso guidare, per me è perfetta già siamo fissati però io altre altre non lo so se, se, se è così perché a me sta cosa qua non mi piace ti dico la verità ciccio eh. Comunque Mario questa un po' si spinge eh ah. Questa la portiamo dentro ah, sì. un po' con, i, con le va mollette benedetta, benedetta. Sicuramente va meglio sì, sì, non, sì. non mi sembra proprio accia accia accia diciamo no, no, no, non certo. è la perfezione come da casa madre però siamo molto vicini no. dai poi pian piano nel montaggio la facciamo fittare bene non ci siamo ancora, procediamo con lo smussamento. Yeah. So we all Beh, diciamo che da come si vede dopo due anni che avevo perso proprio le speranze di montare questa, queste miniconne dal mio carrozziere da ovunque beh, sono arrivato qui in questa officina e siamo riusciti a montare senza supporto tecnico Seibon che se n'è totalmente infischiate di noi dopo aver speso più di 2000 euro di miniconne e qui siamo riusciti a a installarle guardate voi da paura, da paura stabili ragazzi sono veramente veramente stabilissime e la prima l'abbiamo messa ma la seconda ancora no, no. dai con la seconda Sono davvero contento per Mario che è contento a sua volta, le minigonne fittano da Dio. Se ti è piaciuto il video metti like, non dimenticare di commentare qui sotto. Seguimi anche su Instagram, Officina del Pilota, tutti i giorni vedrai sviluppi, aggiornamenti del canale, quello che faccio, quello che non faccio. Molto divertente devo dire, la mia pagina è molto divertente. E poi non dimenticare di iscriverti a Officina del Pilota qui su YouTube. Vedi questo? Questo qui iscriviti, cioè questo non è cliccabile però a fine video, prima di chiudere il video metti like e, e ti iscrivi al canale. Ciao!